Bene. Posso usarla? Servirà per il viaggio. so davvero freddo. e la servirá. Non posso portare altro. Non posso proseguire oggi. dentro anche loro That's what I need them. un'occhiata alla stanza. Titano in arrivo. Stesso schema di Akron. Le difese lo bloccano. Noi lo ingaggiamo, lo mutiliamo e distruggiamo le fonderie. Ordinaria amministrazione! Verso la gloria, ragazzi! Non ha BRM in posizione! i -ha! Lo vedi anche tu, Silence? Silence! Ci siamo proprio cacciati in una vittoria eterna, eh? Contatto fra 30 secondi. Ehi, credete che basterà la Sobek per finire Zero Dawn? È davvero la fine. Science, lo ricevi? Cos'è? Il suo soldato. Non più. La gente muore in ogni momento, va, trova qualcosa Piano. di interessante. Avrai bisogno di un carretto. che dormivano i soldati come la loggia a cuore della madre immagino diario terza battaglia di california marina lo sciame è arrivato dal pacifico e non so se sia stata colpa dei miliziani locali o del pazzo quindicesimo ma qualcuno gli aveva dato fuoco cazzo e il mare era in fiamme quella roba era la prima ondata di robot è arrivata ricoperta di melma infuocata Abbiamo dovuto massacrarli per un'ora o due prima che lo sciame si riorganizzasse. Li abbiamo attirati nell'entroterra, spingendoli nelle strade di Kalmar. Lì li abbiamo fatto crollare addosso i palazzi e li abbiamo bombardati di EMP, la solita procedura. L'ultima volta che sono stata in California avevo. 5-6 anni. La luce, è come quella dei filtri vintage, era ovunque nei 40. Diario, la prima battaglia della barriera costiera orientale non fu una sorpresa che posto è accaduto questo? prima di calmar e le previsioni erano ben peggiori per l'est per tre settimane siamo stati spediti in un borgo sulla costa ad addestrare i miliziani pioveva sempre forse perché l'europa era in fiamme prefabbricati a perdita d'occhio quando sferrarono il primo attacco li stavano ancora producendo i miliziani ci addestrammo con loro Nei loro quartieri e nelle loro strade Cercando di convincerci Che avrebbero potuto sopravvivere Per morire in un posto migliore Quel che è peggio è che qualcuno se la beve. Speranzosi ci tempestavano Di domande su Zero Dawn Come se ne sapessimo qualcosa Giuro che ogni giorno Siamo sempre più simili alle macchine Solo che loro Imparano da ogni battaglia Noi invece Giuro che ogni giorno siamo sempre più simili alle macchine. Solo che loro imparano da ogni battaglia. Noi invece... non lo so. Gente, mi è stato ordinato di ricordarvi l'articolo 115 del regolamento riguardante l'uso non autorizzato di cicli del processore. In particolare il 115C, qualsiasi simulazione olografica non direttamente correlata all'addestramento operativo. Tenetelo bene a mente e divertitevi. Grazie per le tue mail. Il tempo vola in servizio. Quattro mesi passati con le vecchie glorie. Non so, venti missioni. Avanti e indietro per la costa ovest, al fianco di civili arruolati, uomini e donne esaltati. In pratica il loro addestramento è... Ecco un Eddie, quando vedi un bot, colpiscilo. <ride> ma alla fine funziona. Con la sesta BRM abbiamo abbattuto un oro a Lithium Beach. Ci siamo ritirati prima che arrivassero i suoi amici, ma vederne cadere uno grosso. Spero che abbia fatto notizia, tesoro, e che tutti sappiano che potremo cambiare le cose. Dobbiamo solo dare al progetto Zero Dawn il tempo necessario. Poi tutto tornerà alla normalità. So che sono passati giorni, tesoro. Mi dispiace. I mobili erano di metallo. Le missioni Come sono... Come facevano a trovarli comodi? Sempre più Era il mondo di difficili. Suppongo fossero sempre abituati. sempre più bravo ad anticiparci. Siamo sempre meno e dobbiamo lavorare dieci volte tanto per ogni perdita subita. Come un'azienda familiare nei momenti duri, solo che... Che questa non è la mia famiglia. Non sei tu. Continuo a cercarti negli occhi della gente là fuori, insieme alla vita che avevamo. Ricordo quando erano felici di vedersi, quando ancora avevano la speranza. Sembra scomparire tutto. Non riconosco nemmeno i posti che difendiamo. L'unica cosa per cui so di combattere ormai... Sei tu. Perché Sir Don cambi le cose. Di qualsiasi cosa si tratti. Solo un letto. Era la stanza del loro capoguerra. La luce rossa, suppongo indichi che l'energia è finita. Questi cavi devono portare alla fonte di energia. Qualsiasi cosa alimentasse questa porta deve essere vicino. Devo una fin da quando ero una bambina. Deve essere un codice. Forse dovrei esaminare tutti gli oggetti dell'area. Ah, interessante. Eccone una. Ehi, volevate tutti sapere come riavviare il sistema geotermico? Si fa così! Gli uccelli migrano a nord in estate, a est in primavera, a ovest in autunno e a sud in inverno. Non vi aspettavate delle parole poetiche dalla bocca di Michael Tecnico, vero? Come al solito supero le aspettative. Fanno due, ancora una.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 Grazie